Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e in questo video vi diciamo, farò vedere come fare i completi di Juggernaut, come fare i completi a scacchi, solamente quei completi, quindi andremo a vedere tre completi a scacchi e andremo a vedere il completo da Juggernaut. Allora, questi sono i completi, vi lascerò in descrizione del video eh, come si fanno questi completi, tutte le varie numerazioni di ogni singolo pezzo vi basterà seguire alla lettera tutto quanto scritto in descrizione del video e riuscirete a fare questi completi qui stiamo vedendo in pratica la parte in cui dobbiamo creare una gara però vi lascerò in alto a destra in pratica una scheda con altri glitch di questo tipo che vi spiegano come fare il glitch. Per chi non lo conoscesse, io adesso sto facendo proprio rapidamente eh, questa cosa, però comunque sia come ho già detto ve lo lascerò in alto a destra. Basterà che aprirete la scheda, troverete diciamo, altri glitch con altri completi, sia maschili che femminili e potrete anche trovare il glitch integrale integrale significa che vi spiega esattamente tutto quello che io sto facendo in questo video quello che vedete a video e in maniera tale da poterlo fare adesso come ho già detto qui non mi sono messo a farlo eh, per intero perché altrimenti il glitch sarebbe durato un botto eh, insomma per presentare 3-4 completini non mi sembrava il caso e un'altra cosa ragazzi volevo sapere che ne, per, diciamo, che ne pensate per quanto riguarda il nuovo eh, formato video diciamo, no? il, quello che vedete in video, quello che passa, se vi piace, se vi dà fastidio se se è carino da vedere, se non è carino, insomma fatemi sapere il vostro pensiero perché comunque sapete che il mio canale è il vostro canale, basta che non mi fate incazzare, per me è il canale mio è il vostro canale, quindi ecco qui i completi, il Juggernaut ecco qui il completo da a scacchi, ci sono vari, vari completi a scacchi, questo qui io ho me lo vado a salvare perché mi interessava è un completo che avevo fatto in un glitch precedente e quindi andate a vedere anche i video precedenti a questo e niente ragazzi che dire mi raccomando come ho già detto fatemi sapere se se vi piace il formato video e tutto quello che passa in video e mi raccomando iscrivetevi al canale come ha scritto in sovraimpressione ragazzi e lasciate un like e condividete i video insomma no? mi pare una cosa giusta insomma detto questo un saluto a tutti al prossimo video